Studia il fascio diretto di equazione k più 1 per x più 2 meno 3k per y meno 7 più 3k uguale a 0. Partiamo dallo studio del fascio. Moltiplichiamo e raccogliamo k, quindi avremo kx più x più 2y meno 3ky meno 7 più 3k uguale a 0. Prendiamo questo, questo questo e abbiamo x più 2y meno 7, raccogliamo k, più k che moltiplica x meno 3y più 3 uguale a 0. Queste due sono le generatrici. Mettiamo le generatrici a sistema, x più 2y meno 7 uguale a 0, x meno 3y più 3 uguale a 0. Applichiamo la riduzione, sottraiamo sopra meno sotto, avremo 0, 2 meno meno 3, cioè 5y, meno 7 meno 3, meno 10, uguale a 0. Cioè 5y uguale a 10, cioè y uguale a 2. Sostituiamo adesso y uguale a 2 nella prima equazione e avremo x più 4 meno 7 uguale a 0, cioè x uguale a 3. Queste sono le coordinate del centro del fascio. Vediamo adesso il punto A, troviamo le rette parallele agli assi cartesiani. Allora, se ci ricordiamo le equazioni degli assi, abbiamo che per un asse, cioè l'asse x, abbiamo l'equazione y uguale a 0. Invece, per l'asse Y abbiamo l'equazione x uguale a 0. Cioè in quest'asse manca la x, in quest'altro asse manca la y. Come otteniamo quindi le equazioni delle rette parallele? Praticamente eliminiamo il coefficiente di una volta della x e una volta della y, quindi impostiamo il coefficiente della x, cioè k più 1 uguale a 0, e troviamo k uguale a meno 1, sostituiamo questo meno 1 al posto della nostra equazione del fascio e avremo quindi 0 per x, poi 2 più 3 per y, meno 7, meno 3 uguale 0, cioè 5y uguale 10, cioè y uguale 2. Nel secondo caso eliminiamo il coefficiente della y, cioè 2-3k meno uguale 0, cioè 3k uguale 2, k uguale 2 terzi. Sostituiamo questo 2 terzi, quindi si eliminerà il coefficiente della y e avremo 2 terzi più 1x meno 7 più 3 per 2 terzi cioè più 2 uguale a 0 quindi avremo 5 terzi x meno 5 uguale a 0 cioè x uguale a 5 per 3 quinti cioè 3 vediamo il punto B dobbiamo trovare la retta del fascio parallela alla retta di equazione y uguale a x meno 3 quindi retta parallela y uguale a x. Quindi cerchiamo il coefficiente di questa retta. m sarà uguale al coefficiente della x. Il coefficiente angolare vale 1. Allora, la retta parallela a questa avrà lo stesso coefficiente angolare e passerà per forza per il centro del fascio. Utilizziamo quindi l'equazione y y0 uguale a m che moltiplica x meno x0. Quindi con y0 e x0 le coordinate del centro del fascio, quindi y-2 uguale 1 che moltiplica x-3, quindi y uguale x-3 più 2, quindi x-1. Vediamo adesso il punto C, retta passante per il punto A4,1. Quindi questa retta dovrà passare sia per il punto C che per il punto A. Utilizziamo la formula della retta passante per due punti. Quindi y-1 fratto 2-1 meno è uguale a x-4 fratto 3-4. Da qui otteniamo y-1 uguale... 3-4 questo qui fa meno 1, quindi cambiamo disegno al numeratore e avremo 4-x... Spostiamo l'uno dall'altra parte e avremo y uguale meno x più 5. Vediamo il punto D. dobbiamo trovare le rette che hanno distanza dall'origine 4 quinti radice di 5. Per semplicità riscrivo l'equazione del fascio. Quindi come riscrivo l'equazione del fascio? Beh, applico la formula che ho visto in precedenza, y meno y0 uguale m per x meno x0 e a y0 e x0 sostituisco le coordinate del centro del fascio quindi avremo y uguale mx meno 3 per m, quindi meno 3m y0 vale 2, quindi più 2 e questa sarà l'equazione in forma esplicita del nostro fascio di rette identica senza ovviamente la retta parallela all'asse y Ora la mettiamo in forma implicita, quindi y mx più 3m meno 2 uguale a 0, e imponiamo che la distanza punto retta sia esattamente uguale a 4 quinti radice di 5. Quindi distanza o dal fascio è uguale a valore assoluto. Sostituiamo le coordinate del punto O che è sono 0, 0, quindi elimineremo la y e la x e avremo soltanto 3m meno 2 fratto radice quadrata di A alla seconda più B alla seconda quindi radice quadrata di 1 più m alla seconda questo dovrebbe essere uguale a 4 quinti radice di 5 cosa facciamo? eleviamo al quadrato e moltiplichiamo due membri per 1 più m quadro. Quindi avremo 3m meno 2 alla seconda, così da toglierci il valore assoluto. 4 quinti che fa 16 venticinquesimi per 5 per 1 più m quadro. Semplifichiamo. 16 quinti. Facciamo il quadrato del binomio, quindi 9m quadro meno 12m. 4 moltiplichiamo e spostiamo a sinistra quindi 16 quinti diventa meno 16 quinti 16 quinti m quadro meno 16 quinti m quadro uguale a 0 moltiplichiamo per 5 e sommiamo quindi m quadro con m quadro 9 per 5 meno 16 cioè 29 m quadro meno 5 per 12 che fa 60m, e questi due, 4 per 5 meno 16, cioè 20 meno 16, cioè più 4, uguale a 0. Per trovare m, cerchiamo il delta, b alla seconda meno 4c, quindi 3600, meno 4 per 4 per 29, cioè meno 464 uguale 3136 troviamoci M1 e M2 quindi meno B 60 più o meno radice di 3136 che fa 56 fratto 2 per 29 che è 58 da un lato avremo 60 più 56 116 fratto 58 cioè 2 e dall'altro 60 meno 56, cioè 4 esimi che è semplificato, viene 2 ventinovesimi. Nel primo caso avremo la nostra equazione del fascio, ricordiamocela. Sostituiamo il 2 al posto della m e avremo y uguale 2x meno 3 per 2, cioè meno 6, più 2, meno 4. E potremmo metterla in forma implicita, cioè y meno 2x più 4 uguale a 0. Nel secondo caso sostituiamo 2 ventinovesimi, quindi avremo y uguale 2 ventinovesimi x meno 3 per 2 ventinovesimi fa meno 6 ventinovesimi più 2. Potremmo moltiplicare tutto per 29 e spostare a sinistra, quindi in quel caso avremo 29y meno 2x meno 6 più 29 per 2 che fa 58, quindi meno... 52, spostato a sinistra, uguale a 0. Queste sono le equazioni delle due rette cercate.